Eh, buongiorno a tutti e eh, allora in questi giorni ho deciso di fare un esperimento allora ho deciso di lavare tutto con il sapone di Marsiglia eh, allora ieri praticamente ho pulito tutti i piatti, le padelle piene di grasso e eh, tutto quanto con sapone di Marsiglia perché faccio questi esperimenti qua? Perché ogni tanto imparo qualcosa anch'io, ecco. Ehm, vi devo dire una cosa, eh, facendo questo esperimento qua, ho imparato una cosa secondo me molto, molto interessante. Praticamente, ragazzi, io in cucina ho un tagliere, vedete quello blu? e Con questo tagliere qua io taglio solo la cipolla. Solo, esclusivamente, la cipolla. Perché? Ho diversi taglieri perché la plastica assorbe l'odore io ho provato in tantissimi modi a lavare quel tagliere lì ecco l'unico modo che, che, che l'unico modo dove va via l'odore è mettere nella vostra viglia. però con il resto con detersivo per i piatti con aceto l'odore non va via e facendo questa cosa qua, lav lavare i piatti sempre con eh, sapone di marsiglia, mi sono accorta che eh, l'odore di questo, di questo tagliere qua è andato via. Come vedete l'ho usato qualche volta per sentire proprio l'odore, l'odore è andato via. Ecco ragazzi, anche quando facciamo, non so, eh, tipo qualche piatto, la carbonara, ecco. la carbonara è un piatto dove... Eh, rimane qualche odore di um, eh, ehm, l'odore di uova ecco e per far andare l'odore di uova possiamo possiamo usare il sapone di marsiglia e così l'odore va via come, come vedete qua eh, ho aggiunto anche bicarbonato perché praticamente ci avevo la spugna che ho preso la spugna quella in bagno che non usavo e, um, e per lavare i piatti ecco così uso anche quella lì ecco ho aggiunto un po di bicarbonato perché um, e, la padella um, era molto molto grassa e allora facendo così eh, con bicarbonato ho sgrassato anche la spugna insieme alla padella ecco E Giustamente non mi sono fermata solo a lavare i piatti ragazze, mi sono fermata a lavare tutto quanto con saponi di Marsiglia questi giorni. E ho pulito anche i mobili in legno eh, con sapone di marsiglia. Eh, prima ho, ho insaponato il panno con sapone di marsiglia, dopo l'ho risciacquato e semplicemente con l'acqua e, e panno in microfibra eh, ho ripassato sui mobili. Ecco. I mobili sono venuti, sono venuti bene, sono tutti sgrassati come vedete. Ecco. poi un'altra cosa che vi devo dire che è, giustamente usando sapone di marsiglia non ho dovuto usare i guanti ecco ehm, perché non ehm, cioè, sapone di marsiglia non, non mi fa nessuna allergia ecco perché sapete ogni tanto usando qualche detersivo la pelle si irrita ecco. con sapone di marsiglia invece ehm, non ho avuto niente, ecco, e come vedete qua metto dura prova a sapone di martiglia con le padelle molto molto grasse, ecco, e ha superato la prova, ecco, perché giustamente quando faccio una prova non mi fermo con una cosa, vado avanti e per essere sicura di quello che, è, quello che dico e quello che faccio, ecco, più che altro di non dire anche le bugie perché... Però devo dire la verità che sgrassa bene. あ。<ス> Il suono di pulito ragazze Poi giustamente non mi fermo in cucina, pulisco anche il balcone con sapone di Marsiglia. Ecco. Questo video ragazze, è stato un esperimento ma è stato un bel esperimento alla fine abbiamo imparato una cosa bella che sapone di Marsiglia fa andare via l'odore ecco e la prossima volta voglio provare con un altro sapone ehm, a pulire tutto e vediamo la differenza tra sapone di Marsiglia e un altro sapone e vi dirò la mia ecco eh. Spero che il video vi è piaciuto, eh, vi ho fatto compagnia anche oggi. E niente ragazze noi ci vediamo la prossima volta eh, facendo un'altra cosa, eh, come vi ho già accennato. E ci vediamo presto, ciao ciao a tutti!